Dove è finito il Persistent Menu? Negli altri miei corsi vi ho fatto vedere che il Persistent Menu si trovava in Configure e in effetti se avete un bot già creato il Persistent Menu è ancora qua ma se noi vogliamo creare un nuovo bot e andiamo sempre in Configurazione vediamo che il Persistent Menu non c'è più Ora vi faccio vedere come aggiungere il Persistent Menu con questo nuovo aggiornamento. Già in un altro video vi ho fatto vedere come creare un bot con semplici passaggi in pochi minuti. Vi posto il link nei commenti. Bastava andare in Flow e creare il nostro bot. Adesso, sempre in Flow, vi faccio vedere come aggiungere il Persistent Menu. Basta cliccare con il tasto destro, Persistent Menu. E qui possiamo aggiungere i nostri pulsanti. Il primo pulsante che voglio aggiungere è Restart Bot Un altro pulsante che voglio aggiungere sarà Disiscriviti perché dobbiamo sempre dare la possibilità all'utente di disiscriversi Dopodiché possiamo aggiungere un qualsiasi pulsante che porti al nostro flusso che per ora chiama pulsante flusso. Questo lo sposto come primo e questo ad esempio porterà al nostro flusso che andremo a creare. Restart bot lo dobbiamo ridirigere ad un blocco che sarà, ad esempio, il nostro welcome message. Stessa cosa, disiscriviti, deve portare a un blocco che avremo creato, dove la gente si potrà disiscrivere. Creiamo questo blocco, dove di sempre lo facciamo disiscrivere da una determinata sequenza. In questo caso non abbiamo nessuna sequenza. Torniamo in flow e qui aggiungiamo questo blocco un altro pulsante che potremmo aggiungere potrebbe essere quello della live chat anche qua dobbiamo creare questo blocco quindi torniamo in automate e qui aggiungiamo la nostra live chat su come impostare una live chat vi rimando al mio corso di cui vi inserisco il link nei commenti torniamo in flow e qui possiamo aggiungere quest'altro blocco live chat e questo blocco lo chiamiamo live chat come vedete qua abbiamo impostato questo blocco per tutte le lingue potremmo anche impostare diversi blocchi a seconda della lingua quindi a seconda della nozione dell'utente. Ad esempio potremmo impostare un persistent menu per gli italiani, un persistent menu per gli inglesi e così via.